Ecco, è che è? In che posto? buonasera a tutti, sì. siamo qui presenti con Italo Rebuli, Valentino del Vera, sono io Carlo e siamo in attesa che arrivi l'architetto onerino eh, Meneghello per fare due parole, una chiacchierata, una chiacchierata sulla città di Coregliano, su quella che è stata un po' l'evoluzione storica da, dagli anni passati fino 70, sì. al giorno d'oggi. Dal 1800 o secondo la seconda metà della regione. È la seconda metà della ricerca. Sì, è lì che vi dobbiamo fare più, così tanto per sì, rinquadrare tutto il discorso. L'attuale, la, la, l'attuale, l'attuale, certo. Ecco, eh. sì. qui abbiamo eh, il signor Valentino, Vera, che eh, ha una memoria storica molto, molto eh, avanti, no? arriva fino a metà 800 perché la sua, la sua famiglia è stata una famiglia che, nel, del mobile che ha avuto una, una presenza nella città significativa e quindi eh, ha visto sia l'evoluzione della città dal punto di vista produttivo, ma anche dal punto di vista commerciale e eh, anche dal punto di vista residenziale, perché ha abitato la città, quindi può dare un significativo... Da eh, che eh, ho, ho sì. sentito dagli altri, da quello che ho sentito dagli altri e da quello che ho vissuto io da giovane, che avendo adesso, sono del 1933, quindi ho qualche annetto, però ho dei ricordi, dei grandi ricordi del Conegliano. Questa Conegliano che ora non è più la Conegliano di, non dico di una volta, ma di vent'anni fa, trent'anni fa. C'è qualcosa che non va e bisogna che noi ci chiediamo, ci chiediamo, cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare per per renderla Conegliano più, più attuale e per difenderla dalle, dalle invasioni di, di, di grandi magazzini, grandi società che da Susegana a, a San Fiore hanno imposto o posto dei, dei grossi fabbricati dove si vende di tutto. E qui Conegliano è per questo che è un po' rimasta da sola. In sofferenza. In sopravenza. Probabilmente qualcuno degli amministratori precedenti ha pensato che Conegliano sia una città metropolitana addirittura, come Milano, come Roma, o meno magari anche come, come Verona, come Firenze, come Venezia. Invece Conegliano è una cittadina splendida, è sempre stata splendida, io spero che sia splendida per sempre. Ecco, una delle caratteristiche di Conegliano è stata l'evoluzione produttiva che ha avuto, no? c'è stato il boom produttivo che ha dato valore e boom produttivo significava anche lavoro, no? Cioè certo. L'aspetto è importante e lei l'ha vissuto perché? Sì, ho vissuto il boom, il boom lavorativo. Eh, C'è stata una, un'apertura notevole nella seconda metà dell'Ottocento. Io non c'ero allora, ma ho sentito dire dai che erano anziani del primi Novecento che la con sì, la ferrovia, sì, sì, ma mh, queste, queste, questa evoluzione. È stata la prima azienda di Conegliano, importantissima, era l'azienda vinicola Carpene Malvolti a Conegliano. E subito dopo, nel 1884, si fonda, si viene fondata la Dalvera di con Antonio Dalvera, nel, che aveva 24 anni. Quindi, pensate quanti anni aveva questo ragazzo di 24 anni, cosa ha fatto, una cosa incredibile. Poi eh, c'erano però altre, qualcun'altra azienda dopo, dopo la seconda guerra, durante la prima guerra e la seconda guerra. C'erano altre aziende importanti, e fra le quali io adesso me ricordo: la, la, il Cotonifici di Conegliano, eh, poi c'era la. Denardi. La Denardi, parecchie, parecchie aziende, sempre più aziende e anche aziende piccole. Eh, dopo volevo dire che, eh, dopo la, la, prima, la prima guerra mondiale, e eh, dopo, subito dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 50, anni 50. 1900 il vero boom e lì c'è il grande boom della, della, delle aziende in Coregliano industrializzazione, no, industrializzazione di e queste aziende erano parecchie adesso io ricordo qualche nome ma dovrebbe andare proprio in cerca ce ne sono parecchie moltissime e, sempre, e anche piccole aziende erano molto importanti perché facevano parte di una di, una, di, un tessuto, di un tessuto diffuso, diffuso industriale, Finale. nostri. Sì, c'erano fino altri. Qui siamo agli anni 50 del 1900. Sì, 1900. Sì, allora c'era un lavoro, le fabbriche praticamente ci facevano tutto, non avevano, risolvevano tutti i problemi all'interno della all interno, all interno all interno. fabbrica. E poi invece con l'evoluzione c'è stata la dispersione delle attività al di fuori. Però Conegliano era sempre manifestato una certa, eh, come abitatività, no? è sempre stata molto, molto vivace. No? Sì, sì. sì, io credo che Conegliano avesse, non so quanti abitanti, ma no? forse l'architetto Meneghello che sarà qui fra poco, speriamo, eh urbanisticamente potrà dire qualcosa. Anche più sì, un po' dei limiti no? su queste cose. Comunque gli abitanti di Coloniano erano molto pochi e Coloniano era piccolo. C'era una grande piazza d'armi e adesso al posto della piazza d'armi c'è un paese che è bello anche piazza d'armi sapete tutti cosa è, cos è. Sì, ecco forse dal punto di vista proprio urbanistico quell'area lì l'ex piazza darmi è stata è stata l'unica vera eh, l'unica vera eh, area urbanizzata sì. è arrivato l'architetto Meneghello, lo mettiamo, lo mettiamo subito il lavoro <ride> sì. eh? no, no, no, venga qui. venga si sì, si sì, da qui Oh, prego, prego. Ecco qua. Buona, non ci male. La vecchia è tu. Eh? La vecchia è finita. Però... io vecchia è finita. Ma siamo a essere grazie, no? 35. 35. E' solo. 33. 33. Ecco, allora adesso cogliamo il chiedetto Mariano faccio, faccio sì, un po' più forte, per parlare forte diciamo. E, è noto al Poneghello perché è stato l'architetto che ha fatto gli interventi più interessanti all'interno della città. E, ha fatto questo la Corte delle Rose, ha fatto l'intervento eh, De Bona in uh, piazza in uh, Borgo Madonna ha fatto l'intervento eh, della, della campana in via 20 settembre quello di, di, ah, ma eh, quello, ma di settembre, quello di edifici grosso poi ha fatto quello del cavallino poi ha fatto una parte del biscione quindi poi l'altra cosa interessante che ci interesserà in modo particolare è che ha messo anche aveva fatto un progetto anche per il sottopasso davanti alla stazione. Quindi eh, c'è una memoria storica, anche dal punto di vista progettuale, che eh, è importante. Adesso con. È ancora esposto. È ancora esposto. È ancora esposto, sì. <ride> ecco. e Parleremo un po' con lui, adesso con... Eh, spiego solo al, all'architetto cosa abbiamo fatto finora perché abbiamo iniziato. Eh, il signor Valentino Dalvera ha parlato un po' dell'evoluzione industriale e abitativa Buon della storia. città sì. e adesso con architetto Nelvino parliamo più dal punto di vista urbanistico magari io ho fatto anche una, una, un articolo sulla rivista Centri Storici del Veneto no? in cui parla della città e, e, e fa un escursus di tutta la di tutti i problemi che sono nati e risolti all'interno della città. Quindi su questo gli chiediamo proprio un commento, no? Risolti? No. Irrisolti, dico. Ah, di irrisolti. Irrisolti. <ride> Cosa dobbiamo fare appunto, per risolverli? Questa è la domanda eh. che ci dobbiamo fare tutti noi comandialeghi. Ma... Non è stato? L'altro ieri, martedì? Sì. No, è lunedì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 la ferrovia è veramente risolta. Sì. Adesso, non, non tanto per il, il sottopasso che servirebbe solo a snellire una parte del traffico, sì. ma. Ma così come stanno le cose, praticamente, se sì, un tir, come anche un bus, resta imbottigliato nel centro, per andare fuori, da andare. A San non si, si muove più. No, veramente si Sì. Cioè, è continuo a insistere su soluzioni microscopiche. 395 metri, no? Di no, strada. Sono, sono soluzioni microscopiche, ma Non, non possono. Sì. Cioè, no, le... è, è un problema problema nato ancora negli anni 50 negli anni 50 quando è stato fatto il primo piano regolatore che è quello che aveva fatto scappato di sì. poi era scappato piano regolatore vecchia maniera, è stato, è stato uno dei primi nella sì, regione. 20, primo. Però... Il primo in Italia. Sì, uno dei primi. In sì. Fanno Fanno il il primo. Però lì era fatto appunto con addirittura la legge Ancora prima della legge del 42, cioè solo la regolamentazione, il regolamento edilizio del centro storico era quello sostanzialmente. Però aveva inserito questa, questa specie di tangenziale interna che doveva essere la via Colombo, quella sì. sì. lì era stata inserita quando ancora, quando ancora non, non, non, non si pensava alla circolazione. Certo. La circomandazione è venuta dopo il 54. Certo. E la circomandazione è stata una necessità, perché i camion non mai passavano per il centro storico, ed era una roba insospettiva. Cioè, come un del traffico, per lì è diventata una necessità. Però, cioè, quello, quello che veramente fa specie è che i politici, Tranne, tranne qualcuno, non si sono mai interessati di quello che succede a scuola, di quello che... L'architetto Giorgio Zanoni, che è stato uno dei primi studenti che si era, laureato, e si era laureato a Milano, perché allora c'era soltanto l'architetto Polese, ma Polese si era laureato a Milano. Ah. non aveva mai lavorato per un è venuto... era venuto c'era uno più anziano si sì. sì. sì. sì. sì. sì. sì, è fatto il palazzo il palazzo il palazzo il prima del palazzo punto... punto... il palazzo del... di palazzo dove palazzo il palazzo il quartiere latino. Ah! No, quello lì era polese, sì, sì. Polese. Sì, era polese, però. Ah, polese. Ma... Sì, sì. sì, era polese, ma non, non risiedeva sì, come gli altri. Era un altro. sì, si altro... sì. era laureato qualche anno prima di Danone, ma... Giorgio Zanò. Giorgio Zanò ormai, insomma, in quegli anni lì erano affinate le sensibilità, lui si era, c era eh, laureato nel 50. 55 e, e ormai c'era questa sensibilità per il disegno territoriale eh, diciamo certo, dal sì. punto di vista cioè, non, non c'era più il discorso del centro storico e, no, sono, io credo ormai di essere l'unico che, che se lo ricordo lo so. no? perché lui ha fatto una tesi una tesi di carattere architettonico urbanistico in cui aveva progettato una strada parallela e allo stesso livello della ferrovia, nella parte a sud della ferrovia. Sì, una strada che partiva dalla, dalla, prima dal viale Speranzone, praticamente sì. da, dove, da dove parte la, la, la circonvalazione, che saliva, saliva in quota sulla in corrispondenza del quadro la ferrovia e, e, e scendeva scendeva praticamente dove adesso c'è via via via via via via via via quella via via via via via via via c'è via via via via via via via via via via via via quella è che va verso il campone. Sì, sì via, via Corretto, Sì, sì, via Cioè, praticamente scendeva proprio in quella zona lì. Cioè, quella, quella non è che fosse una soluzione. Ah, però era una, una soluzione che poneva già i problemi. I problemi erano quelli della, della stazione ferroviaria, delle, delle autocorriere, che erano quelle che da Comediano andavano... Raccoglievano la gente che scendeva in stazione qua, e la portavano a Cisone, a Follina, a Vittorio Veneto. No? Era, era un centro di smistamento molto importante. Il sì, conegliano è sempre stato un po' sì. il fulcro sì, di no, un'area, uno, uno, uno snodo di un'area del coneglianese. Ecco, quella, quella tesi di, che poneva dei problemi e in parte offriva anche una soluzione, non è mai stata presa in considerazione dall'amministrazione da sì. amministrazioni. Mai. Io credo che il primo che ha avuto un contatto con, cioè un contatto perché era entrato in Provenne, con Antonello, che Antonello era, allora era un dirigente dell'Enel, sì, dell prima di diventare sindaco, sì, no? sì. Cioè, quando io ho fatto parte per un periodo molto breve della commissione edilizia, in commissione Edilizia erano gli anni in cui cominciavano ad arrivare tutti quei grossi interventi all'interno del, all del, del ghetto degli ebrei. Ah, sì, sì. Tutti no? quelli... via eh? Sì, di via Caronelli. No? E mi ricordo che avevo insistito. Perché venisse attuato il piano regolatore facendo cioè ci dei piani particolarizzati. Sì. Dopo, dopo la roba è andata in mano, dopo il passato, Antonello è andata in mano all'artiglietto eh, Barbin. Sì. Allora, un, un, un, un inserto. Cioè, L'artiglietto Zanon negli anni '50. Sì, gli anni 50, era diventato assessore, gli anni sì. in cui c'era stato sindaco Dabroni. Giorgio Zanon, come eh, era, lui, faceva parte del partito Socialdemocratici. ed era, era stato eletto e, e, e, e Dabroni appunto lo aveva messo in un settore del dice, Mi ricordo io, mi ero appena laureato. E allora Giorgio Zanò, con me, aveva chiesto chi poteva prendere in mano la revisione del piano regolatore. No, la revisione del piano regolatore del 54 era per estenderla al territorio, cioè, e non limitarla su un regolamento di all'interno del centro storico. E io, io ero appena lavorato gli ho fatto il modo di Vianello, che già lavorava con me la eh, allora. e con ecco, Luciano Semerani. Mm. Giorgio Zamon ha incaricato Luciano Semerani e Pianeta Walsh di fare la revisione del piano di lavoro, la revisione intesa come estensione territoriale del piano, certo. regolamentazione. Nel, nel periodo in cui da non è stato assessore, c'è stata la legge 167, la legge 167 che ha permesso appunto, degli espropri per interventi di indirizzo economico e popolare e lui prima, se se barani, barani. è riuscito a saltare sulla barca no, espropriando la caserma, l'area la della caserma per vedere le caserne e a farle diventare in un piano particolare particolarizzato. stato il primo piano particolarizzato di Conegliano, che è lì, è esemplare. Certo. È, intervento. è quello che, di cui si parlava prima, che è l'unico intervento conegliano che ha un senso, senso. di città. Sì, è l'unico esemplare. Ma pensi che allora era stata espropriata la caserma San Marco, San la caserma... Stata cavalleria, cavalleria sì. e, e dopo c'era anche la caserma San Marco, che però eh, quella lì non, non, non, non è stata riuscita, non sono riusciti a esportarla, però dopo perché, perché in qualche modo erano riusciti sì, a gestarla. Sì. E invece era stata anche esportata tutta una grossa area di che è quella di, certo. quella di Parè. Quando è stata esportata l'area di Parè, i Semerani, e nem avevano fatto anche là un piano particolarizzato di questo certo. tipo qua. A Roma di bocciato, bocciato, perché non poteva, c'era una motivazione, non, non potevano definire l'entità so, volumetrica che doveva essere libera. Ah. E lì è un fuori casino. Ah, certo. cioè, era stata spropriata nello stesso periodo, qua c'è un quartiere ordinato, di là. Di sì. fare, qua c'era lo spazio per la chiesa, per la scuola, per le scuole, e poi c'era lo spazio anche per una specie di auditorium. Che sì. doveva dove dove essere? Dove, dove adesso c'è il monumento ai cori, sia ai cardinali. Sì. Eh? Ah, sì, tutta quell'area lì era destinata a una specie di auditorium. Quindi praticamente. Abbiamo visto che gli unici progetti di trasformazione di città sono i, praticamente piatto d'Armi, e, e per caduta quasi, ma non risolta, quello di, di Pareto. Sì, le sì, Pareto sono state, sono state destinate delle aree per le per scuole, economica popolare, per, per le scuole, scuole. per l'edilizia economica popolare, che lì c'è stato poi l'intervento di Ridolfi. Le case popolari. Sì, anche quello è un intervento di tutto certo rispetto. Tutto rispetto cioè. Ma poi il resto è un altro. Sì, è interessante che questo parlare dell'intervento di Ridox. Ne ha fatti due, no? Con altri. Sì. Ma quello delle torri ha un significato particolare, perché sì. quello è veramente una cittadella. Sì, sì. Eh, Compiuta con i servizi, con tutto. Un'immagine di come sarebbe se la città viene progettata con un sì. certo criterio quello che si sostiene adesso attraverso, attraverso eh, la previsione del social housing. Quella mm -hmm. era una social housing sì, sì. Di, di incertanza. Quindi molto interessante. Mm. Sì. Dopo, dopo la, la, la variante generale che è stata fatta appunto da Renegro e Senerani, dopo Zononi si è ritirato e non so. Dopo c'è stata negli anni 70, è stato negli anni 70, dopo quello, quello scandalo montato. Ah, sì, il... sì, quello del. lo Ma... scandalo edilizia con gli Lo scandalo di con gli anni, poi alla, alla fine erano quattro commissioni. Sì, sì, no, più era, era un, eh, un, sorry, non mi un ricordo problema dell'ingegnere comunale, stavo... insomma. Sì, era... hanno voluto colpire l'ingegnere della Valle. Eh, sì della si era un po' esposto perché eh, c'era il problema dell'inceneritore. C'è il problema dell'inceneritore lui era stato tirato dentro in una, in una illusoria, illusoria, non so quanto, ma comunque sembrava, sembrava che ci fosse la soluzione proprio definitiva del problema dei, dei metri, tant'è che era il nostro viaggio in Giappone, il suo errore è stato, stato è stato perseguito per roba. solo che erano già i primi, i, le prime avvisaglie di quello che la magistratura si era arrogata. diritto di fare, e hanno, hanno incriminato, non so, quasi tutti i professionisti di Congiano quelli che facevano parte della commissione di vizia, eh, sindaci, c'era l'ufficio tecnico per intero, no? non so, c'erano una cinquantina di imputati no? per, per una roba che dopo si è risolta in niente, in niente però quel, tutta quella vicenda lì ha innescato la, così, la volontà di fare una variante al piano regolatore. Sembrava che fosse il piano regolatore di Anel Assemerani che avesse provocato, provocato queste... Invece. E allora lì hanno avuto l'incarico a Bardin, a Glieto Bardin. Glieto Bardin ha fatto degli adeguamenti che erano soltanto funzionali dalla parte speculativa. E e ha cominciato, ha innescato tutto quel sistema di varianti che tocca una parte, tocca quell'altra, sistema uno per sistemare quell'altro, no? e hanno provocato praticamente quasi una dissoluzione normativa del, del piano, perché è diventato tutto funzionale alle varianti che venivano fatte. In, quelle, in quel periodo lì, che cascava dentro anche la variante. Della Zanussi, dell'area sì, Zanussi, è cominciato il discorso nell'area della Zanussi, che doveva trasferire al di fuori le attività più pesanti, però già la zoppa si aveva trasferito prima i frigoriferi, i frigoriferi poi la, la fonderia giù a la la la Quindi restavano solo i piccoli elettrodomestici. E anche, e anche i grandi impianti. Però i grandi impianti erano una lavorazione artigianale, eh. non era produttiva, certo? Mm, sì. non era era, erano praticamente delle lavorazioni su ordinazione per grandi impianti grandi di cucina, ospedali, caserme. No, adesso l'architetto, quello che è tremendo per me, insomma, è che tra da Susegara a San Fiore, lungo la statale, nella nostra città Alteria, ci sono un sacco di, di attività commerciali, enormi anche esageratamente enormi. Però dico, ma qui eh, ci hanno preso per una città metropolitana. È, è diventata, diventata, diventata un'area un metropolitana. Un metropolitana, ma senza esserlo. Senza sì, perché cioè, gli, manca, gli manca la base demografica per essere una città. Sì, sì. Ma anche la no. E la struttura, neanche, diciamo, diciamo neanche, che però, insomma, insomma, almeno. Diciamo almeno. che dal punto di vista, dal punto di vista urbanistico, potrebbe essere sì, sì, parte sì, da, sì. da, da mestre in su. Sì, tutta un'edificazione. Sì, si ferma. Sì. si ferma prima di arrivare a Sicilia. Sì, sì, Edificazione sì è un'edificazione continua. edificata continua a edificarsi ancora, continua. credo, e qui continuiamo continua. a perdere. Ecco. Continua, guarda, quello che è successo di Ina Sanabiniano. Sì. Eh, eh, il eh, commercio però... perde, il, comme il sì, commercio sì, sì. che perde, non tanto sì, che non bisogno di. Sì, no, cioè, il il commercio, eh. Eh, spostamento di peso dalla città, delle, delle attività commerciali, dalla città a fuori da città. No? Senza che ci sia una revisione della città, perché queste attività possono vivere in maniera eh, eh, compensativa. Di... Facciamo, facciamo degli esempi. Quell'area quell lì che era ex perché c'era una sottostazione un grosso stazione degli impianti elettrici a San Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe. L'area di San Giuseppe. Dell'area lì dell'enere è stata venduta. Certo. È stata dopo è stato fatto un piano particolarizzato. Il risultato del piano particolarizzato è una rotonda e un supermercato. Certo. Rotonda Niente. e supermercato. Nient'altro. Certo. Sì, perché. E là, abbandonate. Nel frattempo è venuta la speculazione, di, eh, la, la crisi edilizia, sì. per cui chi aveva investito su quell'area non ha fatto più niente e quindi ci troviamo con un buco. Ma se nella prendiamo, prendiamo un altro esempio, quello, sì. quello del, del, del supermercato, la COP. Ah e sì, il, sì. Eccone. Eccone. Eccone. Lì chi è? È cooperativa. Eh. Sì, tra l'altro là si è tolta un'attività sportiva resistente, verde, per spostarla su un'altra area verde, che però hanno dovuto fare tutta un'urbanizzazione complementare sì. per ah, un'attività. Ah, la surba, la surba è che cosa? Cioè, la distanza di quel complesso. Non so, io andando in cimitero, ho sempre visto gente che va a piedi, da, da a come ah sì, anche in mia figlia. Allora, cosa, con... cosa, cosa significa questo? Significa portare il senso, Certo. di interesse, certo, certo. Io... E, non, e non ha è e non grosso, complementarietà, idea. è un grosso problema. È idiozia. Cioè, quando quando c'è stato il discorso dell'area Zanussi, cioè, non mettere la prendermi in merito, ma comunque io era Mario Fautran, piantato. Sì, proprio, almeno una polemica, con fronte all'amministrazione che avrò era quella di... Cioè, Zambon? Prima era giubilato. Giubilato, a e dopo Silvestri. Silvestri. Era Silvestri. Si era era si piantato, subito, una polemica di cui dopo si è impossessata l'opposizione in qualche modo, perché noi avevamo presentato una relazione che sembra questo sostanzialmente l'area e i fabbricati che ci sono, dal punto di vista patrimoniale, diciamo, si sono ammortizzati. Cioè, erano ammortizzati, quindi quell'area lì doveva essere, doveva tornare allo Stato agricolo. Cioè, come valore. Come no, valore doveva tornare allo Stato agricolo. Mm -hmm. Non dargli, perché in un primo momento avevano, avevano barbino, aveva chiuso il tuo 850.000 per, per la zona. Dopo, piano piano, sono arrivati a 400.000. No. No, noi avevamo fatto una relazione che era, solo dopo che avevamo finito questo intervento, avevamo fatto una relazione dicendo, con, quando avevamo iniziato a noi la parlava di 600 650 mila metri cubi. Con quell'entità significava concentrare lì tutta l'attività edilizia di cui intorno, che era allora. Allora era il valore che andava, arrivava anche a 30 40000 metri cubi all'anno. Interessante, però. Tutta la trentina di, di imprese. Certo. Concentrare lì 600 metri cubi significava per dieci anni far morire la città. Cioè certo. far morire tutte le città. Certo. Ed è quello che... Cioè lì c'è stato il mercato che, che si è vendicato. Sì, sì, sì. Mm. D'altronde da una parte si prende e dall'altra sì. si dà mi sì, eh, sì. fa arrivare un altro episodio eh, quando, eh, quando ormai era stato fatto il, era stato approvato sì. già, il piano di Borbino la variante Borbino che concedeva eh, e c'era tutta quell'area lì era andata in mano un operatore di Sì mostrano un di una specie di avventuriera, eh, che aveva cominciato a interessare tutte le, le, le attività imprese, della loro informativa, promettendo tu farai, non so, tutti i calcesturzi, tu fornerai tutte le piastrelle, tu tutti i seramenti, tutta questa cosa, tirandoli dentro nel, nel, con delle azioni nella società. Noi in quel momento lì stavamo facendo un lavoro per l'impresa Tonon e Giovanni Tonon ci ha portato in studio questo fascicolo che aveva ricevuto da, da questo tizio e mi ha detto di dare un'occhiata perché io non ho capito niente. No. Noi abbiamo guardato questa roba qua. Quando allora, l'abbiamo chiuso, e abbiamo risetuto da Giovanni. Non viene dentro, <ride> dentro né una lira, né né aggregati. E anni dopo lui ci ha ringraziato. Questo qui era un raccoglitore di eh. Però, eh. Dopo però lì è fallito persone. e se ne è tirati dentro tutti. Eh. Se ne è tirati dentro tutti quelli che avevano partecipato. Ah. Tant'è che dopo, dopo la società nuova che ha fatto, fatto quell'intervento si era costituita tra quelli che, avevano, che erano rimasti impigliati in, nella pagina, infatti c'era quello lì della piastrella di... Falsarella. Sì. Panto. Panto, Panto sì. eh, no, Russi, no, no. eh, Mosele. Mosele, no, no, no. eh, cioè, Sì, eh, praticamente poi si è ripetuta la, la, la modalità di intervento sull'area Zanussi, perché quella modalità di aggregazione di ditte per fare l'intervento mm. si è ripetuta dopo ed è fallita proprio perché c'era la miopia politica, nel senso che non si poteva mettere nello stesso tempo lo sviluppo di quell'area dal punto di vista edilizio, quando poi il Comune aveva fatto l'altro intervento grosso dell'area ex gas, della produzione del gas, intervento abbastanza consistente, Ma pure dentro sul mercato, insomma. Sì, sì, però... Però quelli erano... Quella era l'edilizia economica più grande. Una parte, sì. Sì, va bene. Gran parte era. Eh. Però, vedi, sul mercato questo, sì. sul mercato altro, altro. Poi c'era sì. allo stesso tempo l'area Denardi in sviluppo, che si è bloccata anche quella, sì, per sì. questo motivo. Per cui, ovviamente, quando intervengo, come dicevi sì, prima, sì. Su, con grossa quantità, dopo tutto il resto, poi rischia di Perfetto. soffocare sì. e morire. Sì, questa è la Adesso, però, la città, eh, ha bisogno di, di, di rigenerarsi, no? E il problema è, è il grande problema che sì, abbiamo siamo, oggi. No? E eh, ovviamente <coughs> i punti fermi che ci sono, sono, ci sono questi buchi sulla città, l'hanno chiamato buco Nero l'Area Zanussi, ma ce ne sono altri, c'è il Cotonificio, c'è la Fosse Tommasi, c'è l'area appunto ex... Eh, Padovan, eh, Enel, c'è l'ex Dardera, raggiù, ci sono tutte queste aree che erano state prese in esame con sì, il sì. progetto Barbini, sì, sì. però senza trovare no, una no, soluzione. Solo dicendo, fate un eh. piano con 8 metri cubi e eh, no, non, non è stato pensato è stato, niente no. in questo senso. Sì, eh. era, tra l'altro erano... Cose che eh, non tenevano in considerazione eh, lo sviluppo dei paesi limitrofi. Cioè, quello che è mancato, sì, sì, che secondo sì. me è fondamentale, quello sarebbe è... quello di avere un'urbanistica integrata o dei piani integrati tra, tra, come, i, eh, i, tra i vari comuni. Antonello aveva capito questa roba, difatti, con Antonello. Ne avevamo parlato. Cioè, cominciato... Antonello è stato sindaco della città per un certo periodo, sì, prima, dopo giubilato e prima sì. Sì, di, di Silvestri. Sì, della lama castellana. Sta stato sì. lui, sì, sì. Ma comunque... Che no, ma no, no, comunque mi ricordo beh, che, Antonello, che Antonello aveva capito questo. Tant'è che aveva cominciato a prendere contatti con, con Vittorio Veneto il piede di per cominciare a creare proprio un discorso di carattere territoriale, un intercomunale che doveva essere... E in quel periodo lì, lì c'era anche un interesse particolare a fare questo discorso, perché l'URSS aveva cominciato a parlare del fatto di trasferire fuori l'ospedale. Così si parlava di un'area che potesse essere a cavallo tra Vittorio e Conegliano. Dopo hanno cominciato a fare l'ampliamento dell'ospedale di Conegliano e sì. lì c'è stato anche il potere di Innocenti che, sì. eh, che ha pesato. Sì, sì, sì, sì. Conegliano ha cominciato a ampliare l'ospedale, Vittorio ha cominciato a fare il nuovo fare ospedale. Il suo. Mm -hmm. E si è un po' tutto sembrato. No? Sì, sì, sì. Mm. Eh, aveva, eh, il geometro Baldi allora aveva fatto una bossa di piano intercomunale. No? Però, comunque sì, sì. Aveva, era con gli insomma, è rimasta lì. Sì, sì. Però eh, il problema c'è adesso, eh, per dire, mh, purtroppo eh, abbiamo avuto uno spopolamento, una spopolamento della... Delle, della gioventù delle proclasse giovane di Conegliano verso l'esterno. E quindi Conegliano ha perso eh, praticamente una parte di giovani diciamo, mm -hmm. che sono andati a evitare fuori. Fra l'altro eh, i piani che sono stati fatti intorno a Conegliano sono dei piani orribili, no? perché eh, hanno massacrato praticamente la campagna no? e hanno ridotto la campagna a quello che è una massa informe senza nessuna uh, valenza certo. dal punto di vista residenziale, abitativo. Solo un dormitorio con dei servizi così vicini. Uh, però uh, adesso ci chiediamo, Conegliano ha avuto importanza perché uh, ha costituito uh, spazio di lavoro e, e, e di investimenti. No? Certo. Lavoro e investimenti. Adesso uh, anni 50, il lavoro anni è stato spostato fuori tutto di Conegliano. Ora c'è bisogno di prendere in mano anche questa situazione perché poiché sono cambiate anche le metodologie di lavoro, no? Cioè non sono più quelle di una volta, devo pensare anche che la città possa ricostituire un richiamo per la gente giovane ad abitare. Allora, l'anno scorso era ormai 30. Sì. Io avevo avuto l'occasione di avere una ragazza che dopo si è laureata a Polonia, sì, in Agraria, sì. no? allora, siccome lei in quell'occasione aveva partecipato a un concorso internazionale che era nato un po' nella facoltà, un concorso internazionale per attività di tipo agricolo eh, di carattere tecnologico. E questa qua, il gruppo che aveva costituito questa ragazza Bologna, ci era segnalato in Olanda questo concorso internazionale dicendo il secondo premio, il terzo premio. Cioè, comunque era entrata. Allora io parlando con questa ragazza ho detto spiegami, queste serve. E dopo ci siamo interessati direttamente con l'Università di Bologna e eravamo riusciti a far entrare. Nel secondo concorso internazionale, l'area della Zanossi. Questo eh, sull'area della Zanossi è stata Praticamente un'ipotesi di utilizzo dell'area dal punto di vista produttivo progetti. agricolo progetti. avanzato. Sì, mm. dal punto di vista agricolo. Sono stati mm. fatti cinque progetti sull'area di Uno di questi, perché dopo sono stati eh, portati all'esposizione all di Pordenone, e uno di questi, che aveva come tema l'area della zona, si è stato premiato, ah. come... Dopo questo, questo episodio qua, io ho cercato con Dale, con il sindaco di lavoro, di, di riuscire a fare un convegno a Paco su quel tema, perché a questo punto, veramente, o trasformiamo quell'area lì in un'area di nuovo produttiva, e a questo punto qua l'area produttiva può essere solo di tipo agricolo. No, in Olanda ormai producono tutto, tutto, sì, tutto, idroponico. Sì, per, cioè, lo fanno per 12 mesi all'anno producendo pomodori, patate, tutto quel che, che serve all'interno delle serre, con assenza di pesticidi, totali, di concimi, anche quelli di carattere chimico, biologico. Quindi ci sono queste possibilità. I temi, sì. Ci sono queste possibilità. Tra l'altro qua a Conegliano c'è una, una dottoressa, la figlia del, dell'ex ingegnere. Un eh, ingegnere di Conegano. Eh, un ingegnere di eh, comunque mi verrei sì. Comunque questa qua è ormai da 30 anni che lavora al eh, CNR in eh. Napoli sì. e lavora proprio nel campo del ris risparmio dell'acqua in agricoltura. Pare che sia un'autorità a livello internazionale, ormai sta qua. È possibile che qua, con gli non si avverta. Sì, sì, no, non si avverta neanche la necessità di, di, di esaminare questa possibilità. Sì. Ho trovato con, con te. te mi aveva promesso che ne parlava con quelli dell'emorragia dell per riuscire almeno a fare un convegno. Però a questo punto, qua ce ne spieghiamo di te e potremo vedere di organizzare certo. noi. Sì, sì, certo, certo. ma è, è una storia questa perché anche l'Ordine degli Architetti ha fatto il convegno sulla rigenerazione di parti urbane a Toniolo, sì. Che però non è servito a niente: nel senso che il dibattito su, su come potrebbe essere la città in futuro non è mai partito. No. Anche i 20 e 30 infatti, gli artigiani però, hanno fatto questa proposta di sì, mettere eh, però sempre. Eh, no, però quello del io avevo partecipato a quello lì, ma. Ma no, no. no. Sono, erano le solite rivendicazioni. Sì, sì. sì. Cioè, no. dal punto di vista propositivo, presettuale, non no, no, anche cioè. quello dell'ordine. Quello dell'ordine era solo una, una sì. vetrina. Diciamo, una... Sì, ecco. Intorno, ma, ma, se invece tocchi proprio dei problemi che sono di lavoro, perché in quel caso lì è un problema di carattere produttivo. E anche un'investimento. Io non so, io avevo cercato anche di parlare con, con Colombano, eh. perché a un certo momento mi era arrivata la notizia che Colombano Vista. stava trattando con il giudice, eh, quello del giudice sì. alimentare dell'Aber, perché l'interesse di Roma saremmo di mm. E è quello che trovo indecoroso, è che questo giudice fondamentale ha addirittura incaricato dei professionisti di credito per fare dei piani. Sì, lo hanno presentato, lo hanno di questi piani. Hanno presentato? Ah. Sì, in Comune. Cioè, hanno presentato, cioè sono due, due questioni sono nate lì. Allora, hanno chiesto al Comune eh. praticamente di avere l'indicazione delle, eh, delle possibilità urbanistiche dell'area, no? sulle quali eh, loro avevano anche il comune, che non rispondeva, hanno fatto un progetto di, di risistemazione e presentato anche in comune un progetto di sistemazione dell'area internazionale. Questo comportava, questo, vediamo, questo. È rimasto, però, è, è per, per me. Sì, sì, so, so, così io ho, il, te lo mando, il progetto. No, no, no, a me non mi interessa, io. Eh, quindi hanno fatto, come hanno fatto, anche io l'ho saputo dopo, naturalmente, no? Contemporaneamente, dopo che ha fatto questo, hanno incaricato TEL di fare una previsione urbanistica, solo senza disegni, sulle possibilità di utilizzo dell'area e di evoluzione dell'area. E hanno fatto quest'altro allenamento. Però non sono andati in nessuna parte dopo si è fermato tutto. Eh, perché appunto eh, la questione è che la curatela voleva capire il valore dell'area in funzione delle distrazioni urbanistiche che si sì, danno. Adesso l'hanno messa, o la stanno mettendo all'asta per 7 milioni 5, milioni, 5 milioni, È già, è già passata, è, è andata già, a... è nata deserta. Deserta, che... deserta. è andata ecco, deserta. Però anche qui noi vediamo l'amministrazione pubblica ha la possibilità di effettivamente dire qual è il valore, dicendo se quell'area non è edificabile, non ha più nessun valore. Quindi è l'amministrazione che deve ma capire devo, come intervenire perché, ma dico, per credo, dire... Fate una variante, non mettete area di diritto, appunto, e basta. È, è solo che loro dicono che in questa maniera freghi i falliti, no? cioè, quelli, che hanno, eh, <ride> quelli eh, che hanno avuto i danni nel fallimento. Eh, eh, eh, sì, giusto, ormai li hanno avuti, quindi pazienza. Sì, Se no, freghi, <ride> Però, freghi questa... tutta la città. Questo è un dibattito che può essere molto interessante. A cioè, fregare tutta la città. Dal no? di, certo, dal punto di vista proprio delle scelte, perché l'amministrazione ha in mano, io l'ho detto diverse volte in Consiglio Comunale, ha in mano la situazione per dire come e cosa si può fare nel futuro. Sì. Perché è l'amministrazione che deve decidere come viene trasformata la città. Non si può lasciare ai privati di farlo. I privati possono partecipare. E questo è l'altro aspetto della partecipazione che invece è determinante dopo perché se io voglio fare qualcosa devo che trovi chi farà questa cosa, perché se non la trovo no, non potrò mai far niente. Sì. Quindi hai toccato una cosa molto importante, no? che è quella del valore delle aree che è conseguenza della pianificazione e quindi delle decisioni che possono prendere i comuni all'interno di questo. Ma pensa, in questo momento in cui da si parla di green, certo. tutti si riempiono la bocca punto di questa parola. Di, sì. di attività sostenibili di tutta questa sì. cosa. Alla fine sono solo parole, certo. se non fai dei fatti come può essere. Esatto, questo. esatto. sono parole. Se non si parte dal dire che se dobbiamo fare... Eh, rispettare l'ambiente dicendo quali saranno le aree pedonali quali sono della città quali sono i percorsi eh, deboli di, di da, ciclabili o pedonali da raggiungere qual è il verde che tu metti in campo per riqualificare la città sono parti da questo il teatro che non funziona Vantaggi. Poi sì. vantaggio Vantaggi di, di un'operazione potrebbe essere quella di trasformare l'area da non essere in un'attività produttiva. di nuovo. I vantaggi potrebbero essere, prima di tutto, quello di non, di non fare la bonifica, che è un costo iperbolico, che noi abbiamo visto con Maria Pedo lì davanti all'ospedale, cosa è venuto a costare la bonifica. Realmente una cosa, tra l'altro poi, alla fine ti portano via un po' di roba, però. E da qui camiciano, il resto rimane là. Sì, dopo il resto resta. Là. <ride> certo. Allora, facendo delle, delle attività che possono essere solo superficiali di carattere produttivo, prima di tutto, non tocchi quel problema. Dopodiché, non toccando quel problema, che è già un, un grosso risparmio, trasformando quell'area lì in un'area che potrebbe essere quella di un commercio diretto per la città cioè quello il mercatino del, del, del, del, del che, che, che, sì, che sì. lo fanno qua no? Sì. no no no no no no no no no sono delle ipotesi eh, praticamente che eh, stanno lanciando adesso, quindi è, è interessante capire. no no no no no no che erano già nel piano di Barbini, che diceva che doveva essere l'area direzionale della zona di Corneliano, però eh, nello stesso tempo però, ci sono degli aspetti che, eh, che, di cui la città avrebbe bisogno di una riconoscibilità, anche dal punto di vista del creare le condizioni informative, no? dei centri di formazione, per cui eh, la, sì. le, ci sia un richiamo di... Sì. Effettivamente, una, una delle cose... Abbiamo avevamo... la Celletti, abbiamo il centro sperimentale, eh, una crea, delle cose che crea, su cui, abbiamo... cui avevamo insistito era anche questo fatto, cioè che le strutture che c'erano potevano essere tranquillamente trasformate in attività scolastiche. Ah sì, quelle che c'erano prima. Certo. Biblioteche sì. scatole era, nelle scatole, era un patrimonio eh, scatole, un patrimonio, un patrimonio scatole sì. nelle sì. scatole senza andare poi a intervenire sì, sul certo. sottosuolo, certo, no, veramente quella lì è una follia certo. Il discorso di portare lì il municipio è assurdo, perché svuotare sì, più il più centro più. ancora di. Sì, di Infatti, questo è un problema molto forte, è quello che la tendenza è proprio di svuotare quella che è. Sì, il nucleo della è città, e la città è il, è il centro. È Dio della, è della Svuotarla situazione. di qualsiasi cosa, svuotata del lavoro, svuotata sì. del commercio, svuotata del, dei servizi. Cultura. Della cultura. Della con il teatro e con sì. le altre attività culturali che c'erano nel centro. Svuotata tra poco anche delle ultime scuole elementari e medie sì. che ci sono. E allora Ma... vivere a Conegliano cos'è? Cosa vuol dire? No, cioè, eh, sono... So... Sono no, voi che avete vissuto, con che avete vissuto eh, Conegliano, la città di Conegliano, nei, nei tempi in cui era, cioè, era vivibile, Viva. no? Com'era vivere in, in centro città? Ah, era, era, normale. era normale, era normale, <ride> come tutte le città, sempre <ride> sì. città. Eh, eh, con Conegliano sì. era bellissimo. Sì, sì c'era sì. l'aspetto sì. delle, delle relazioni sì, che era sì. molto intenso perché. Tutti quelli che erano a scuola si sì, parlavano fra di loro, eh, sì, sì, c'era proprio una vivacità dal punto di vista delle relazioni. Negli anni 50 ancora. Una città. Anche il 60-70. No, no, anche, sì, sì, anche più avanti, sì, sì, per, è. per me è veramente è stato un trauma la perdita della, della libreria. Ah sì, ah, sì. veramente non solo per lei. No, no, d'accordo, <ride> no, no, è stato un trauma perché. Cioè io ho conosciuto Dino, eh, ancora quando avevo cominciato come commesso qua nella libreria di qua in centro. Sì, in uh, Scaldinata degli Alpini. Sì, sotto la gradinata degli Alpini. Ah sì. Eh sì. Mi mm. ricordo sì. adesso sì. Oh, no? Mi sono svegliato. Sì, eh, sì. Era, era, era sotto e sopra sotto Sì, sì. E, sì, quindi l'avevo conosciuto proprio da, da, da ragazzino. No? Eh, Insomma, diciamo, veramente quel ragazzo lì è stato un genio dal punto di vista organizzativo, perché aveva creato una delle librerie più belle, credo che ci fossero. Sì, certo. perché sia per la qualità del prodotto offerto, perché diciamo, veramente lui riusciva a tenere tutto e anche tutto molto aggiornato. Diciamo. Il Cosa teatro, che... no, il teatro, scusate. Sì. Il teatro Accademia, pensa al eh, Teatro Accademia. E negli anni 50 era prosper, prosperoso. Sì. Quando veniva eh, sì, sì. il famoso attore veneziano con la sua compagnia, veniva Sì, sì, beh, ma c'era una, sì, una stagione teatrale. Sì, la stagione teatrale, molto bella. Mi sono interessato anche. Ma c'erano anche, anche le compagnie sì, sì. Eh, di Conegliano che non esistono più. Sì, o forse esistono spirica, ancora, la che... esisteva prima della guerra e anche eh, eh. negli anni 50, dopo la guerra, questa, esisteva. Sì, ma anche comune... C'era, insomma, c'era... Il comune di Conegliano, per perché non si riappia del teatro a Conegliano. È il minimo che dovrebbe eh, avere, avere una sala teatrale restituzione. visto come una commedia con Ali Davani, sì, eh? sì. che era già anziana quando è venuta, non mi ricordo la commedia, ma Ali Davani era una delle più grandi attrici mondiali, sì, sì, eh, era con eh, gli eh, sì, i fratelli di Cheuzzi, i famosi, sì, no. sì. era eh, eh, la sì, sì. Eh, Cesco Mareggio era eh, la Cademia non solo Treviso, Padova o non so, a Milano, stava anche a Milano, al piccolo di Milano, Cesco Breddi. Sì, sì, sì, era, era di casa. anni 50, era di Cassius. Sì. Lui è sparito Il un'altra zona. il teatro andava molto bene. C'erano anche dei concerti un po' più rari. Ma... Il teatro però manca qua di più. Però... Di contro, a Cologliano ci sono 250 associazioni, e ci sono tante associazioni, no? Che si interessano di cultura, di, di sport, sì, di senz altro, senz altro. Eh, associazionismo sportivo, ci sono tante associazioni, però non si vedono. Cioè, sono un po' lasciate, lasciate nel, nel, nel loro crudo essere sì. e senza dargli... Eh, cioè anche le associazioni hanno bisogno no, di spinte, di, di coinvolgimento. Non si non vedono, vedono, perché non, non hanno spazio, no. probabilmente. Non hanno spazio, ma cioè non hanno neanche relazioni. Non hanno relazioni, non sì, questo. Allora, io mi favo da studente, studente e durante gli anni dell'università, eravamo un gruppo di 4-5 amici, eravamo riusciti a creare il Cineclub come diceva. Ah, sì. Non so, forse se ricordo. Mi ricordo del Cine Club, eh. sì, sì. Però penso che non lo più. All'inizio... All'inizio... C'era anche la festa dello strappo. Eh, Mi beh, è venuta beh. in mente... Beh, sì, sì. ...dei studenti... Ma queste cose non ci sono. Il erano cinque studenti del, del liceo eh, che dopo avevamo, eh, avevamo contattato altri. avevamo Avevamo creato anche una specie di circolo in cui c'era anche, anche Zanzotto, eh. il cioè Zanzotto, Benvenuti, il maestro eh. Benvenuti. E, non so, il professor Menzi, se lo ricordo. Ah, io, Sormense. sì. Il eh. Menzi, Benvenuti. Anche Benvenuti, sono sì. il mio cliente. Un arrivamento per l'interno. Sì, Ciao sì. ragazzi. E comunque, cioè, noi eravamo dei ragazzi e avevamo creato dei rapporti con le persone che erano arrivate. Anzolta cioè, aveva già vinto il, il premio di poesia per il Milano. Era una celebrità che insegnava. Il conservatorio era... Una, lui era... Già, no, il figlio. Il figlio. Il figlio, questo il, mm. sì, il figlio. Mentre il padre era... No, no, no, io, io... Mario? Mario ah, sì. è venuto. Mario il 20 settembre. 20. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Però io ho conosciuto il figlio. Sì, ah, sì, è sì. il eh, figlio anche. Sì. Però il figlio è più, più giovane di noi. Sì, ah, sì, sì, alla mia, mia età. Sì, sì. Noi erano allora, il figlio sì, era figlio era niente perché perché, eh? perché il, Io figlio, ho ah, di... <ride> il figlio 75 però sembra il figlio il figlio è diventato un astro fisico sì sì sì. Sì, sì, sì sì sì era, la, era, la, era, la, era la, diretto a diretto la, osservatorio di Giaja sì, per tanti sì. anni e era, era, però fa, sì, sì, sì. ha fatto parte di e lui è, è la, a livello internazionale sì presidente del gruppo astronomico sì la, sì la, eh, sì, sì. <coughs> sì L'altro allora, aspetto voglio... è via 20 settembre, no? Parliamo di via 20 settembre. C'è un problema di via 20 settembre? E quello è anche un'altra cosa che ci pone una domanda, no? Su come. Sì. Pensa che via 20 settembre, negli anni in cui sono lavorato di via. Io mi sono arrivato nel 60. Era una strada in totale abbandono. Abbandono fisico. Però c'erano delle, delle attività. Residenti tantissimi. C'erano i residenti, ma c'erano anche delle attività. Non so c'era quella famosa macelleria che c'è nell'angolo. Mm. Ah, Comunzi. sì. sì. Che faceva poi sì, degli investimenti. Sì, il Dei Comunzi, sì, sì. sì. Piazza Cima, di sì, di sì, sì, Piazza Cima. Cima. Sì, sì, I particolare sì, sì, sì, particolari sì, per Sì, con le sì, sì. caprette no? sì, sì. che sembrava. Ed era un'attrattiva. Eh. Poi c'era gente che abitava. Tanti, sì. sì. Mm -hmm. no, tutta la Biondi Sembra è stata messa tutto a posto, l'istituto di una della strada. È stato un bello. Sì, però, man mano che... Andavano fuori. Sì, andava fuori la gente. Eh sì, è stata svuotata prima sì, e poi. Sì, sì. Adesso, adesso ci sono i residenti, no? Sì, sono, sì, sono. Vivono sono fuori, anche, direi. Ci sono anche tanti vuoti. Vivono fuori. Sì, sì. È, un, è, diventata, è diventata un luogo per andare a dormire, sì. tornati dal lavoro, e un luogo solamente nel fine settimana per andare a bere l'aperitivo. È diventata no, ha... un'osteria allargata. Sì, sì. Eh, eh. Eh, però anche però eh, anche diciamo anche che dal punto di vista urbanistico è stata svuotata anche delle attività sì, culturali, culturali, no? Prendiamo anche eh, l'episodio. La biblioteca era lì. Sì, prendiamo anche l'episodio Goldin, il periodo in cui Goldin ha vestito ah, sì, le monete. In quel periodo di. La, la città di Conegliano era vissuta in un modo splendido perché c'era gente e in un certo momento ho fatto dei lavori a, a parte. Un giorno l'ingegnere con cui stavo facendo dei lavori di là, diceva, ah, secondo lui era un appassionato di, di aerei aveva fatto, e diceva domani vengo su a Treviso e dopo andiamo a Conegliano a vedere la mostra che mi ricordo corretto. E questo da Parma veniva su, solo per vedere la mostra con Sì, sì, erano tantissimi che venivano, eh, le, sì, le mostre a Agam sì. erano sponsorizzate e di una qualità molto alta. Sì. Sì, sì, perché... E poi si è spento anche quel... E eh, anche la Ci sono stati dei contrasti anche di carattere, di ecologico. ecologia, diciamo. Ma soprattutto ecologico. Sì, Adesso, Capolizia. Speriamo... Capolizia. Sì, sì. Adesso speriamo nel teatro, abbiamo un teatro chiuso. Sì. Quindi è ancora cioè, la voglia avere un teatro accademico. chiuso. Il teatro, il museo, eh, la sala dei battuti, in eh. questo eh. momento è tutto chiuso, la casa del Cima, tutte queste... Eh, ci sono, mi ha preso a No, però comunque si sono, sono un po' affievolite, no? Sì, eh, no, mi manca una regia, no? Cioè quello che sì, osserviamo noi, manca una regia per cui questo sì, è me, queste, Castello, eh, via, eh, Sala dei Battuti, Duomo stesso, eh, tutta sì, la Convento San Francesco, Convento San Francesco. Cioè, manca una regia, questo che sentiamo. Poi ho visto nella TV una pubblicità di Conegliano. Ah, ah, il, sì. Valdobiale. il Valdobiale. Ah, sì. eh. quello va bellissimo. Sì, sì. Ecco, l'altro sì. tema è una... Eh, dice Porta Unesco. Che eh, che sembra il, pa, il, il karma di oggi, no? Pericolo con Porta Unesco. Cosa ne pensi? Ma penso solo che incrementa le attività di eh, agriturismo e basta. A parte sì, sì. la produzione di vino e il commercio del vino. Eh, hai, hai detto rispondere? Sì. Ne sì. sono gli sorti gli... molto. Sì. No? una moda. Sì. Un po' la moda, ma un po È anche... È un, no, di... un modo diverso di, di... Stare. di sì, stare. Sì, stare. sì. No, ma quello... Che vale. Ma vedi, Beh, però, cioè se il comitano... Avesse una struttura alberghiera, perché come andiamo? Non ho mai avuto una struttura alberghiera. Il Canon d'Oro è... è piccolo, è, è piccolo, però insomma, non non è, non così, è, quasi, è quasi un albergo di lusso. Altri alberghi, come andiamo? Non ce ne sono? Sì, eh? Eh? Cioè, cioè, sì, sì. Quello, è un, quello invece è un albergo di lavoro, quasi sì. quello okay. di fronte al momento dei caduti. Cioè, lo prenderai per Stallo, ma è piccolo... Ma. Ma, ma, ma basta, sì, non, sì, non c'è non, non, non, non ma di... mai Non è mai stato. Non è mai risolto il problema. La ah, barriera... Sì. Gli... No, non so, quello può, può essere una, un... Anche l'area di Stallo, si avrebbe potuto creare una struttura di carattere a barriera, al della stazione. Certo. C'è il nodo, beh, penso che sia il nodo intorno alla stazione, si snoda un po' tutta la risoluzione della città. Ti parlano dei parcheggi, adesso ci sono i parcheggi in superficie, no? Lì che sono una cosa orrenda, no? sì. nel senso che poi non, non sono funzionari a niente in questo momento, no? Sono solo eh, funzionari ai bisogni di alcuni di sì, cui sì. hanno bisogno. C'è questo, poi c'è il problema della stazione. Delle, delle, della viabilità connessa con la stazione, dell'ingresso nella città, via dalla stazione stessa, poi per collegarla poi con il resto della città, parte storica. Quello è un nodo molto importante, quindi su questo sarebbe interessante eh, tutte le idee, lavoro, ricerca, eh, metterle insieme per fare un, un ragionamento complessivo. Però dopo che l'amministrazione ha preso in mano la situazione, come dicevamo prima, di eh, creare condizioni perché sia a disposizione della città che non sia a disposizione degli interessi finché sì, abbiamo un commissario non ci può. No, no, no, no ma è, è, questo è per le elezioni che verranno, un dibattito. Pensa, Nerino, che abbiamo un commissario come una città della Calabria. Sì, sì. sì, sì. Noi sì. siamo qui di vendita, rimasti. Eh, perché le distanze sono piccole, non è che siano sì, sì. No, no. Siamo schiacciati sulla collina e anche, anche geograficamente siamo stati così, Però, è così, insomma. Questo è il problema, è. che siamo schiacciati sì, sì. sulla collina. È una fortuna. Siamo è una fortuna dal punto di, di vista... ferrovia e il castello. Dal punto di vista ambientale, è è problema, perché... tutto, tutto sommato c'è stata anche una fortuna. È molto raccoglitivo. Tutto molto sì, positivo, perché, quello, perché, è bello, quello è bello. Ma io ho sempre paragonato poco Ediano una situazione come quella di Merano. Eh. Allora, anche Merano c'è cioè questa parte della città che è bloccata tra la collina e il fiume. Sì, no, sì, sì, sì. È sì, sì. Però tutta la vita del, della città dopo è stata portata anche adesso la tutti i percorsi pedonali. È stata ben separata, sì. Sì, tutti i percorsi pedonali che sono stati fatti via Mirale. Io e mia moglie ci siamo andati per, per tanti anni. E potrebbero essere ricreati benissimo qua con il mio. No? E che bisogna fare degli interessi. Il serpino botanico di Sissi. Sì, non può essere la, la cave del, della Madonna della Mera, no. No, no. Eh, sì. Eh, sì, sì. Da, anche perché bisogna che si aprano, eh sì. nel senso che non può essere solo tutto poi, concentrato. Lì a Merano il segreto è proprio il fatto che i percorsi pedonali sono stati propagandati dal punto di vista medico-sanitario, mm. igienico-sanitario, diciamo. però sono stati anche attrezzati con chioschi, con eh, ristorantini, che, che permettono alla gente di passeggiare e poi godersi fermarsi. Sì, sì, sì, e qua non, non abbiamo strada, no. No, perché eh, appunto, no. poi nessuno la guiza, trovi la guizza, però eh, sì, sì. su una strada in cui ah, parti a può, ruotare. Non si, non si può cioè. passeggiare eh, a, a, verso, verso Costa ah, e sì. avere una, una stradina ad alta velocità. No. Cioè, è pericoloso, sì. È la macchina. Sì, no, ma comunque andrebbero studiati appositamente eh, dei percorsi, percorsi. So, anche quello per esempio del, del cimitero degli Ebrei. Insomma, si ferma là, eh sì, bisognava eh, sì. Eh, sì. Eh, eh, sì. Sì. solo su sì. quello. Ma no... ah, infatti è una città un po' a spot, non, è, non ha un'organicità, non è organica, non ha. De, non ha degli sviluppi che ti permettono, anche al turista che viene, sì, sì, sì. di fare, no, no, e no, di vedere no, il no. luogo e il territorio, che è bellissimo, sì. bisogna proprio implementare eh, una serie di percorsi, una serie di attività e di servizi poi che servono. Eh. Sì. Per portarli su.